Ciao da Luci! Oggi andremo a fare insieme la maglia costi top down. Me l'avete richiestissima e io sono qui ora a registrarvela. Veramente molto semplice. L'ho realizzata con questo bellissimo filato in microfibra acquistato da Merceria Italia Artisan. Andrò in realtà ora a farlo con un filato diverso. Shippies olifant un gomitolone gigantesco vi lascio in descrizione ovviamente sia il link alla merceria sia il link diretto al filato questa mia costi l'ho realizzata eh, con la manichina corta con la spallina corta mentre ora noi andremo a realizzarla io con una manica tre quarti voi, se vorrete con la manica lunga, il multiplo del nostro motivo è 12, 12 perché partiremo con una base a maglia granny, 12 eh, maglie saranno tre motivi, appunto granny, e un motivo del nostro della nostra losanga quindi. Specificato questo perché così, qualora voi eh, andrete a dividere i vostri lati e a posizionare gli angoli, sapete quando è il momento di fare l'angolo. L'angolo non verrà fatto in più, verrà fatto sull'ultimo motivo della losanga sembra una cosa difficile ma adesso andremo a vederlo insieme non vi preoccupate vi spiegherò tutto con l'andare del lavoro direi che possiamo partire dopo aver eh, fatto 144 catenelle per la mia taglia le ho chiuse in cerchio io ne ho fatte 144 perché il multiplo è di 12 e io ho fatto 36 catenelle per lato non sarà necessario aggiungere maglie per gli angoli vi farò vedere poi in seguito il perché non ci servono le maglie per gli angoli tenete conto del multiplo che è di 12 quindi se dovete cambiare la taglia non dovete fare altro che aggiungere 12 in due dei lati eh, della vostra maglia quindi dovrete aggiungere 12 sul davanti e 12 sul dietro oppure 12 su una spalla o l'altra se necessario potrete aggiungere 12 su ogni lato l'importante è che il multiplo sia quello ora dopo aver chiuso in cerchio ho fatto le tre catenelle iniziali che saranno la nostra prima maglia alta e proseguo nelle due maglie successive facendo altre due maglie alte una e due una catenella salto una catenella e vado nella successiva facendo altre tre maglie alte quindi una due e tre di nuovo una catenella salto una catenella e vado nella successiva una due 3 proseguo così per tutto il nostro giro vedete stiamo eh, facendo una base appunto grande al termine del giro se avete iniziato con 144 catenelle dovrete ritrovarvi 36 moduli da 3 maglie Qualora cambiasse la taglia ricordatevi che per sapere se avete lavorato bene e col lavorato bene intendo che anche a me capita a volte di mangiarmi qualche maglia, quindi di saltarla, non vederla, magari una si stringe e non la si vede, la si salta e quindi al termine della lavorazione ritrovarsi con magari qualche blocchetto in meno. Allora è sempre bene contarli. Tenete conto che dovete, per sapere quanti blocchetti, eh, qui, quindi quanti moduli da 3 dovrete avere, basterà fare la vostra cifra totale, in questo caso io ho fatto 144 diviso 4 e mi è venuto fuori appunto 36 moduli. Ora raddrizzo bene la mia lavorazione per fare in modo che non attorcigli e vado semplicemente a chiudere con una maglia bassa, controllate bene prima di chiudere eh? perché quando poi prendete in mano la lavorazione può essere che si giri. Quindi vado a fare l'ultima catenella naturalmente dopo il uh, modulo da 3, faccio l'ultima catenella. E vado a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia lavorata quindi sulla terza delle 3 catenelle controllo nuovamente bene <coughs> scusatemi ora che la mia lavorazione sono sicura che è dritta posso procedere proseguiamo in questo modo fatta l'unione torno nel foro in questo modo vedete torno praticamente indietro e faccio una maglia bassa e 2 catenelle all'interno del primo forellino. Vado a fare altre due maglie alte all'interno dello stesso foro, in questo modo. Questo sarà il primo modulo da 3 e sarà anche il primo angolo: 2 catenelle. Di separazione entro nel prossimo foro qui e vado a fare due maglie alte stiamo già iniziando il motivo a losanghe lavoro tutte e tre le maglie sottostanti una 2 3 di nuovo nel foro che segue 2 maglie alte una e due due catenelle salto il modulo da tre nel prossimo foro vado a fare tre maglie alte una Due e tre. Due catenelle di separazione. Prossimo foro. Di nuovo due maglie alte. Una. E due. Lavoro tutte e tre le maglie sottostanti. Una. Due. E tre. Due maglie alte nel prossimo foro. Una. E due. In questo modo avremo un inizio di rombo, e un modulo granny, un inizio di rombo. Due catenelle e un altro modulo Grenni. Uno, due e tre. In questo modo come potete vedere stiamo proseguendo in un modo un po diverso dalla semplice lo losanga ma è solo l'avvio del lavoro questo ci serve per impostare gli angoli ora noi sappiamo che i moduli di ehm, punto granny devono essere tre per ogni disegno completo vedete sono tre quindi in totale tre moduli grenni sono 12 maglie se io ho 36 maglie su un lato so che sono tre moduli interi di punto losanga quindi fatto il prossimo punto losanga quindi questo non il modulo granny, questo io so che devo posizionare il mio primo angolo in questo modo ve lo faccio vedere quindi ancora due catenelle di separazione sempre tra un modulo e l'altro qualsiasi esso sia ci andranno due catenelle di separazione quindi vado a fare il mio ultimo motivo losanga due maglie alte nel foro che precede il blocchetto da 3 lavoro tutto il blocchetto da 3 quindi 3 maglie alte sulle 3 maglie alte sottostanti in questo modo. E 2 nel prossimo foro per completare il motivo della losanga. 2 catenelle di separazione. Ed ora noi dovremo fare il modulo granny, questo qua. In realtà, questo sarà il nostro primo angolo quindi fatte le due catenelle di separazione entro nel prossimo foro e faccio 3 maglie alte 2 e 3 2 catenelle e 3 maglie alte nello stesso foro Come potete vedere noi abbiamo posizionato il nostro primo angolo. L'angolo farà parte del lato, quindi sarà eh, incorporato nel lato. Non andremo ad aggiungere maglie in più per fare l'angolo. Quindi se noi sappiamo che questo lato è composto da tre moduli a losanga Due grenni e i due angoli saranno anche gli altri lati fatti nello stesso modo. Quindi ora ricomincio, avevamo iniziato con il, il uh, modulo da 3, e noi qui il modulo da 3 ce l'abbiamo già perché è questo all'interno dell'angolo. Quindi finiamo con tre, ma nello stesso foro mettiamo già i tre dell'altro lato, due catenelle. E si ricomincia col motivo allo losanga. Quindi, prossimo foro 2 maglie alte, una e due. Lavoriamo tutte e tre le maglie sottostanti, una, due e tre. Scusate, ogni tanto tiro il filo e. 2 maglie alte nel prossimo foro, in pratica queste tre maglie diventano 7, ecco qui che abbiamo ricominciato un altro lato, 2 catenelle di separazione nel prossimo foro modulo granny, quindi 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e Andiamo a fare a ripetere di nuovo questa lavorazione per altre due volte, quindi di nuovo il motivo del rombo, quindi della losanga e di nuovo il punto granny. Dobbiamo averne tante su questo lato, quante ne avevamo su questo lato. Eccoci qua, vedete abbiamo tre motivi a rombo e due granny ora l'ultimo granny dopo il uh, motivo della losanga sarà l'ultimo motivo granny da questo lato ed il primo dall'altro lato lavorati tutte e due nello stesso foro sottostante quindi vado a fare semplicemente il motivo granny l'ultimo di questo lato 2 maglie alte separato da due catenelle il primo modulo dell'altro lato 1 2 e 3 2 catenelle di separazione e vado ad iniziare come fatto finora e faccio così per i restanti lati Ovviamente dovrete calcolare voi quanti eh, motivi a losanga avete nella vostra lavorazione, perché se avrete variato il numero di catenelle, tenete presente che ogni 12 catenelle sono 3 moduli grenni e quindi su 3 moduli grenni un motivo pieno a losanga. Il motivo pieno a losanga è questo, quindi compreso tra il motivo losanga e le tre eh, maglie che vanno a comporre il punto granny quindi saprete che ogni 12 maglie voi avete un modulo quindi 1 2 e 3 se avete messo invece che 36 maglie come me ne avrete messe 48 sicuramente ne avrete 1 2 3 un altro e infine l'angolo ecco qua come vedete ho fatto tutti e quattro gli angoli e quindi ho tutti e quattro i lati devo terminare come ultimo motivo quello allo zanga perché fatte le due catenelle io entro nel primo angolino dove avevo fatto le prime tre maglie alte e vado a concludere con tre maglie alte in questo modo 2 3 e caricando una maglia alta sulla terza catenella di inizio giro, quindi qui sotto. Ecco qua. Concludo con scusate, qua, una maglia alta. Ecco qui che noi abbiamo la partenza del nostro punto a losanga o rombi ora procederemo in questo modo vado a fare 3 maglie alte nel foro che si è creato sottostante quindi nell'angolo la prima sostituita dalle 3 catenelle e le altre due normalmente 2 catenelle di separazione ora vado a lavorare 2 maglie alte nel primo foro Lavoro tutte le maglie sottostanti una, due, tre, quattro, cinque, sei. 7 2 maglie alte nel foro che segue 1 e 2 2 catenelle salto il modulo sottostante vado nel prossimo foro dove ripeto quello che ho fatto ora quindi 2 maglie alte nel foro 7 maglie alte le 7 sottostanti lavorate le sette sottostanti nel foro che segue 2 maglie alte stiamo ingrandendo il nostro rombo 2 catenelle e ripetiamo di nuovo Due maglie alte nel foro che segue 2 catenelle e facciamo normalmente l'angolo con 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte arrivata al termine del giro 2 catenelle entro ovviamente nell'angolo e lo concludo con 3 maglie alte 2 3 E invece di fare le due catenelle, carico, vado sulla terza catenella di inizio giro e faccio semplicemente una maglia alta, così da chiudere, pardon. Ecco qua. Così da chiudere e rimanere al centro del mio angolo, in questo modo. Parto quindi con il terzo giro di nuovo 3 catenelle e 2 maglie alte per fare la metà del nostro angolo 2 catenelle di separazione ed ora dobbiamo andare a fare in questo primo foro un modulo da 3 che sarà la punta una delle due punte del nostro nuovo rombo quindi 3 maglie alte 2 catenelle Saltiamo le prime due maglie del rombo già esistente e dalla terza andiamo a lavorare 7 maglie alte 2 3 4 5 6 E 7 ne rimarranno due, che saltiamo, e andiamo a fare tre maglie alte nel prossimo foro. Una. Due, e tre, due catenelle, e ripetiamo. D'ora in poi come si eh, parte e come si chiude ogni lato non ve li faccio vedere perché ovviamente eh, si fa sempre nello stesso modo. Vi faccio vedere solo il punto losanga. Quindi parto con il quarto, anzi col quinto giro. Sempre le due catenelle mi raccomando tra un modulo e l'altro ed ora non dobbiamo fare altro che questo modulino da tre farlo ingrandire e questo farlo rimpicciolire quindi due maglie alte nel foro che segue l'angolo lavoriamo tutte e tre le maglie sottostanti 2 maglie alte nel foro che segue 2 catenelle ed andiamo a lavorare le tre maglie centrali quindi saltiamo le prime due e lavoriamo la terza la quarta e la quinta 2 catenelle e ricominciamo lavorando, quindi saltiamo le ultime due e ricominciamo lavorando due maglie alte, tutte e tre le maglie sottostanti e due maglie alte. questa è la ripetizione che dobbiamo seguire fino al termine del giro vedete il mio rombo è andato a chiudersi e un nuovo anzi più di uno perché si sta ingrandendo il lavoro e altri si stanno creando andiamo avanti così fino al termine del giro dopodiché vi faccio vedere l'ultimo giro che è la ripetizione finale dopodiché fino alla chiusura dello sprone quindi alla chiusura del lavoro allo scalfo manica si procede sempre nello stesso modo ora vi mostro quello che sarà eh, l'ultimo ehm, giro della sequenza perché poi andranno ripetendosi quindi io ho già fatto la partenza quindi mezzo angolo faccio 2 catenelle carico il filo entro nel primo foro e faccio due maglie alte una e due. Lavoro tutte le maglie sottostanti. Nel prossimo foro due maglie alte. Due catenelle. Salto le tre maglie alte, quindi la fine di questo rombo, nel prossimo foro ripeto il lavoro fatto fino ad ora, quindi due maglie alte, lavorerò tutte le maglie sottostanti e poi di nuovo due maglie alte. Di nuovo 2 catenelle di separazione e si ricomincia così fino alla fine del giro come vedete abbiamo realizzato la eh, chiusura diciamo di questo rombo e siamo, abbiamo preparato quello che sarà il forellino dove avremo l'apertura di un nuovo rombo quindi dobbiamo procedere in questo modo fino ad arrivare alla chiusura per lo scalfo manica ora vi dico quanti giri ho fatto io nella mia maglia e ehm, quanti centimetri sono per una taglia ml quindi la misura si prende ovviamente dalla, dalla spalla fino allo scalfo manica e per me sono 19 cm una misura abbastanza anzi 18 cm è la misura standard eh, di solito per appunto l'altezza dello scalfo manica e vi dico che sono quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 giri, il dodicesimo giro ovviamente è quello dove poi andremo a chiudere e quindi nel caso vi servissero ad aumentare delle maglie, vedete, sotto allo scalfo manica. Io proseguo lavorando in questo senso fino alla fine della lavorazione quindi fino alla chiusura dove ve la farò vedere e poi vi assicuro che la lavorazione verrà da sé perché è molto ripetitiva quindi non avrete nessunissimo problema volevo specificare altre eh, due cose prima di proseguire io alla fine ho deciso di eh, farvi anche la maglia eh, nuova con la lavorazione anche sulla spalla e vi farò vedere nel video appunto come verrà la mia manica se non dovesse piacervi la mia manica potrete decidere eh, ovviamente è una questione di gusti eh, se fare questa parte davanti e dietro lavorate eh, a losanghe e Tenere la spalla eh, con maglia piena, quindi eh, semplicemente non a rombi ma tutta maglia alta, così da poter poi stringere più facilmente la vostra manica con l'andare della lavorazione oppure se vi piacerà la mia potrete farla eh, tale e quale, quindi io continuo fino ad arrivare qui. Con, eh, il mio nuovo lavoro e ci rivediamo poi per la chiusura dello scalfo manica per vedere come si allunga e come si crea la manica ecco qui abbiamo finito lo sprone io sono arrivata ad un'altezza di 20 centimetri ecco qua. quindi da spalla a qui giù sono arrivata a 20 centimetri di solito ho uno scalfo di 18 cm, ho voluto eh, fare un 2 cm in più per stare più comoda, perché vabbè, eh, essendo una maglia invernale magari sotto si mette qualcosina, una camicia, qualsiasi cosa, e non volevo stare proprio tirata tirata sotto all'ascella, quindi l'ho fatta leggermente più alta. Ora andiamo a chiudere insieme eh, lo scalfo manica. Per chiudere lo scalfo manica dobbiamo fare in modo... Che l'angolo quindi questa parte diventi questa parte o questa o questa dipende da eh, in quale punto della vostra maglia voi andiate a eh, fare la chiusura dello scalfo lo vediamo subito materialmente in pratica dobbiamo ricostruire quello che a noi manca e come lo facciamo semplicemente con delle catenelle e dove le mettiamo queste catenelle semplicissimo le aggiungiamo qui a ricreare quello che dovrebbe eh, essere in questo caso io ho tre maglie sono sul modulo da 11 sottostante quindi dovranno diventare 7 giusto e noi queste sette le facciamo proprio qui quindi cosa facciamo 3 catenelle di partenza come prima maglia alta rientriamo all'interno dell'angolo e ne facciamo una seconda ovviamente non posso farne sette qua dentro quindi le altre saranno catenelle sono due devo arrivare a 7 quindi 3 4 5 6 e 7 dopodiché che cosa avremo avremo il foro quindi vado a fare 2 catenelle e di nuovo devo arrivare a 7 ma 2 le devo mettere qua dentro quindi ne faccio 5 1 2 3 4 e 5 quindi carico e dentro qui e ne faccio una e la seconda la vado a fare su questa come se sotto io avessi il eh, modulo da 11 e io dovessi saltare due maglie. Di qui non l'ho fatto per non tornare indietro di una maglia. Di qua invece l'ho fatto. Nel caso voi dobbiate aggiungere di più, fate lo stesso procedimento. Quindi contate esattamente da schema quante maglie dovete mettere. Esempio due le mettiamo sempre nell'angolo quindi angolo di qua e angolo di qua ma ne ho ehm, queste nel mezzo quindi farò due nell'angolo queste proprio contate quindi 11 2 catenelle mi servono più maglie altre 11 2 catenelle l'ultimo modulo ovviamente mi fermo a due maglie prima quindi non faccio 11 catenelle ma ne faccio 9 dopodiché le ultime due le vado a mettere nell'angolo e così ho ricostruito quello che mi manca nel giro che sto andando a fare ora io proseguo normalmente quindi faccio le mie due catenelle e continuo la lavorazione del mio uh, del mio torace quindi qua ne faccio 3 come fatto finora 2 e 3 2 catenelle salto le prime due e vado avanti la lavorazione come fatta finora la differenza è solo che abbiamo aggiunto catenelle a chiudere il nostro sprone, quindi io proseguo per tutto il giro e vi faccio vedere che faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, così ve la ripeto. Sono arrivata nuovamente nell'angolo, quindi faccio la stessa cosa. Questa volta, essendo da qua, posso tranquillamente entrare nella uh, maglia. Quindi carico il filo, invece di entrare nell'angolo entro nella maglia prima, ma solo eh, per una questione logistica, eh, potevate farlo anche di là o potete entrare nell'angolo. Ma in ogni caso vado a fare due maglie, quindi una sull'ultima maglia prima dell'angolo, una nell'angolo, dopodiché quante ne dovevamo fare sotto? Sono sette, quindi ne ho fatte due, tre, quattro, cinque, sei e sette. 2 catenelle di separazione ed altre 5 perché ovviamente due le faremo nell'angolo quindi 1 2 3 4 e 5 prendo l'angolo in questo modo carico il filo una maglia la faccio nell'angolo in questo modo e una maglia la faccio sulla maglia dopo l'angolo, ecco qui. Dopodiché, ricomincio la mia lavorazione quindi le due catenelle di separazione entro nel prossimo foro, faccio 3 maglie alte, 2. 2 catenelle di separazione e come vedete adesso avevamo il modulo da 11 sottostante salto le prime due e vado a fare le sette centrali in pratica con le catenelle io nell'angolo ho eh, messo le maglie che non ho in questo modo ovviamente poi andrete a misurare la maglia per vedere se la larghezza è quella che eh, vi serve Proseguo il giro, chiudiamo e ricominciamo il prossimo giro insieme. Sono arrivata al termine del mio giro, quindi faccio le due catenelle e mi unisco alla eh, prima maglia. Quindi vado sulla terza catenella di inizio giro, perché avevamo sostituito la prima maglia con le catenelle. In questo modo e mi sono collegata. Cammino. In questo modo vado nella catenella seguente alle due maglie in questo modo con una maglia bassissima e mi alzo perché da schema noi adesso qui tre maglie alte perché vedete lo schema io qui devo ricostruire quello che c'è qui Due maglie le ho saltate come avrei saltato le prime due maglie vado a fare le tre centrali quindi due le ho saltate mi ritroverei se ci fosse il giro sotto tre maglie centrali che devo lavorare quindi vado a fare 3 catenelle per iniziare entro nella prossima e faccio una maglia alta entro nella successiva e faccio una maglia alta catenelle di separazione ed ora devo andare a fare il modulo da 7 quindi salto 2 catenelle che sono quelle di separazione e infatti le ho fatte ne salto 2 quindi nella prossima dalla prossima vado a lavorarne 7 una due, tre, quattro, cinque, sei, E 7-2 catenelle, salto 2. State attente perché sono molto strette e non si vedono bene. Quindi salto 1, 2, io le faccio attorno, faccio prima e ne faccio una-2 due. Due catenelle perché ovviamente dobbiamo saltare queste due, ed ora ricomincio lo schema, quindi due nel primo foro, vado a ingrandire il mio blocco da 3 per farlo diventare da 7, in questo modo, due nel foro, 2 catenelle, Vedete, saltiamo le prime due e il blocco da 11 diventa da 7. Quindi, in pratica, noi abbiamo eh, lavorato esattamente quello che eh, ci mancava. Siamo andati a ricostruire, vedete, quello che ci mancava. Quindi, qui ne abbiamo 3, qui ne abbiamo 7, qui ne abbiamo 3, qui ne abbiamo 7 qui adesso ne facciamo tre io ne ho fatta uno in più erroneamente due catenelle andiamo 7. 3 7 quindi andiamo a ricostruire quello che ci mancava quindi semplificando la cosa al massimo per farvi capire bene come si aggiungono eh, catenelle sotto allo scalfo noi partiamo e andiamo a fare quello che non abbiamo ora io proseguo col mio allungamento della maglia vi dico eh, una cosa che potrebbe esservi utile io nella maglia originale perdonatemi mi è caduto l'uncinetto nella maglia originale qui sotto volevo un po più di ampiezza semplicemente ho aggiunto una catenella proprio eh, qui quindi quando c'è il forellino, quindi le due catenelle di separazione, io ne ho fatte tre. A seconda di quanto volete più svasata la maglia, potete decidere di alternare, quindi modulare un attimino, magari farne uno da tre, uno da due, uno da tre, uno da due. Io li ho fatti tutti da tre, quindi ho uh, svasato la mia maglia eh, nella sua interezza, ehm, è molto scende un po a trapezio quindi ho semplicemente aggiunto una catenella di separazione eh, dopo ogni modulo questo vi aiuta a, ad avere maggior morbidezza io essendo un po più eh, cicciottella nella zona fianchi volevo e nella zona vita volevo che eh, scendesse un po più eh, trapezoidale però è una vostra scelta potrete anche eh, continuare tutto dritto o per esempio se volete farlo diventare un vestitino magari fino alla vita lo fate scendere dritto e poi aggiungete delle catenelle per eh, allargare il tutto io proseguo con l'allungamento e naturalmente poi ci vediamo per le maniche: allungato la mia maglia dobbiamo eh, riattaccarci per costruire la manica il consiglio che vi do è eh, in questo caso se fate una maglia molto grande di fare prima la manica e poi allungarla allungare la maglia perché così non avrete il peso dell'intera maglia da portarvi dietro durante la lavorazione andiamo quindi ad attaccare eh, la nostra lavorazione per la manica mi sono agganciata in una maglia qualsiasi sotto lo scalfo manica io prediligo sempre eh, sotto lo scalfo mh, nulla toglie che voi possiate agganciarvi dove volete io preferisco agganciarmi qui sotto perché si nota meno e eh, diciamo che rimarrà mh, lì la chiusura del giro ho fatto quindi mi sono eh, fissata su una maglia sottostante e ho fatto le 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta Ora vado nella maglia eh, nella prossima maglia e faccio una maglia alta 2 catenelle carico il filo salto 2 maglie sottostanti e nella seguente faccio una maglia alta e nella successiva una maglia alta 2 catenelle di separazione di nuovo salto una maglia alta e conteggio un di saltare una maglia alta dell'archetto sottostante, lavoro nella seconda maglia dell'archetto sottostante. In questo caso, io comunque avvolgo l'archetto con una maglia alta, nella prima maglia alta del blocco sottostante, faccio una maglia alta 2 catenelle di separazione e di nuovo salto una maglia. E una maglia vado nella successiva in questo caso c'è il forellino che eh, fa il giro dello scalfo mi infilo in quello e vado nella prossima maglia 2 catenelle di separazione intanto io mi sto portando dietro il la codina. diciamo quindi salto le due maglie sottostanti e vado a lavorare nello spazietto 2 maglie alte calcoliamo sempre che gli archetti sottostanti gli spazietti sono da due maglie alte quindi inseriamo le conteggiamo come due maglie alte 2 catenelle di separazione salto una e due maglie sottostanti le due successive vado a lavorarle in questo modo 2 catenelle di separazione di nuovo salto 2 maglie le due seguenti vado a lavorarle procediamo in questo modo per tutto il giro ricordate di conteggiare sempre gli archetti da due catenelle come due maglie. ci rivediamo alla fine del giro chiudiamo con una maglia bassissima eh, se non doveste avere il numero giusto di maglie sottostanti aggiusterete eh, saltando o um, una maglia sottostante in più o una in meno giusto per aggiustare l'importante è che al termine della lavorazione quando andrete a fare eh, l'altra manica il numero di moduli sia uguale altrimenti vi viene una manica più larga e una più stretta ora la lavorazione è semplice ripetitiva sempre la stessa quindi la vediamo insieme noi abbiamo chiuso con una maglia bassissima sulla prima maglia passiamo con maglie bassissime fino all'interno del primo spazietto facciamo 3 catenelle oppure se preferite una catenella facciamo la maglia bassa e 2 catenelle Rientriamo nello spazio e facciamo una maglia alta 2 catenelle, saltiamo il blocco sottostante e andiamo nel prossimo spazio. Quindi lavoriamo come se fosse il punto granny tutta la nostra manica, vedete 2 2 catenelle, prossimo spazio 2 maglie alte 2 catenelle con le quali saltiamo il blocco sottostante nel prossimo foro 2 maglie alte in questo modo 2 catenelle saltiamo queste due entriamo nel prossimo foro 2 maglie alte la lavorazione della manica sarà tutta così quindi seguendo questo uh, motivo che somiglia moltissimo al punto granny ed è un po arioso io ora vi faccio vedere l'altra manica che ho già fatto eccola qui vedete viene così mi raccomando quando chiudete il giro ricordate sempre di camminare sulle due maglie e partire dallo spazietto dopo perché in questo modo come potrete notare non si vede la giuntura assolutamente. E il mio consiglio è di iniziare con la maglia bassa e le due catenelle. Quindi vi farò vedere come si fa il polsino e poi il collo della nostra maglia. Siamo arrivati alla lunghezza desiderata per la nostra eh, manica, eh, cosa andiamo a fare? Dobbiamo andare a fare il polsino che stringe. Allora in questo caso io ho molte maglie perché sono rimasta anche un po' bassina con lo scalfo, nel senso di solito faccio uno scalfo di 18 cm, questa volta ho fatto uno scalfo leggermente più basso per avere eh, una manica leggermente più ampia. E poi vedere bene, bene la ricciatura. Quindi cosa faccio? Vabbè, più o meno vado a calcolare quante maglie mi servono per avere la circonferenza del braccio a seconda di dove andrò a posizionare il postino. Perché, per esempio, se lo mettete sul polso eh, vi serve più stretto, se lo mettete eh, su un'altra parte del braccio, io la mia è a tre quarti quindi eh, cadrà qui il polsino ovviamente devo avere una circonferenza maggiore io qui ho molte maglie e devo andare a stringere non drasticamente di più quindi non andrò a togliere solo le catenelle di separazione tra eh, un modulino da due maglie e l'altro io andrò a eh, togliere anche una maglia questo Dovrete provarlo quindi. Proverete il primo giro togliendo quello che ho tolto io o se avete calcolato di togliere qualcosina meno. Eh, al massimo, disfate il giro e riprovate. Quindi dovete un po' calibrare le eh, diminuzioni tenendo conto comunque che le maglie che vi devono rimanere devono essere pari perché andiamo a fare una finta costa usando le maglie a eh, rilievo quindi una a rilievo davanti e una a rilievo dietro e per concludere il giro con uh, le giuste maglie devono essere pari quindi io vado a fare proprio questo adesso come la fine di qualsiasi giro io ho camminato sulle maglie e mi trovo vedete al centro del, uh, del mio archettino sottostante quindi faccio la mia catenella vado a fare la mia eh, maglia bassa e vado a fare le mie due catenelle per simulare la prima maglia alta cosa faccio senza catenelle né niente passo al prossimo foro e vado a fare proprio una maglia alta carico passo nel prossimo foro tenete molto stretto il punto altrimenti un pochino ad allargarsi, quindi ehm, carico, vado nel prossimo foro e faccio una maglia alta. Se per voi così viene troppo stretto, potete anche fare eh, in un archetto sottostante due maglie, in uno una eh, tenete comunque sempre presente che eh, devono rimanere. Pari. quindi io vado avanti a fare solo una maglia in ogni foro senza catenelle di separazione senza alcun'altra altra eh, lavorazione tra una maglia e l'altra e eh, ci rivediamo ovviamente al termine del giro eccoci qua come vedete abbiamo decisamente stretto in maniera eh, molto eh, strong diciamo quindi stretto in maniera repentina e eh, drastica io ho provato e eh, mi va bene la larghezza vedete io proprio infilo il braccio lo faccio arrivare fin dove deve arrivare e la larghezza per me va benissimo a questo punto iniziamo la eh, finta costa quindi la lavorazione una eh, maglia in costa eh, scusate a rilievo davanti e una maglia a rilievo dietro la prima eh, maglia vado, la sostituisco con le 3 catenelle e quindi la posiziono qua e mi varrà come maglia eh, in costa eh, scusate in, continuo a dire costa ma in realtà è a rilievo eh, dietro quindi la prima la vado a fare eh, davanti e per farla davanti quindi per portare Avanti la maglia io devo entrare tra eh, la maglia appena lavorata in questo modo passare dietro alla maglia e uscire dall'altro lato e quindi concludere la mia maglia alta la successiva sarà fatta al contrario quindi carico il filo e invece di passare davanti mi vado a infilare dietro alla maglia in questo modo passo davanti la maglia e rientro dall'altro lato, sfilo, ecco qua, carico il filo e concludo la mia maglia. Ora vi avvicino leggermente la visuale, così che possiate vedere meglio come eh, sto intervenendo, quindi questa è dietro, allora carico il filo, entro tra la maglia appena eh, lavorata e la maglia che devo lavorare passo dietro ed esco vedete l'ho avvolta passando l'uncinetto dietro alla maglia carico il filo esco in questo modo e concludo la mia maglia alta la successiva sarà al contrario quindi carico il filo passo da dietro alla maglia in questo modo la volgo da davanti e faccio questo in questo giro magari non si vede benissimo anche perché abbiamo portato molte diminuzioni ve lo, ve lo rifaccio vedere durante la lavorazione quindi questa sarà davanti vedete la mia maglia la prendo in questo modo e la finalizzo la prossima ecco da dietro in questo modo passo avanti prendo il filo e la finalizzo di nuovo una così vedete questa è la mia maglia in questo modo e la prossima al contrario quindi così e così il primo giro ripeto non si vedrà benissimo perché abbiamo portato tantissime diminuzioni quindi già di per sé la eh, maglia non si vede benissimo il filato scuro e la registrazione non eh, diciamo la eh, ripresa non agevolano ecco mentre se lo fate proprio di persona eh, vi assicuro che è molto molto semplice Quindi io procedo con questa lavorazione che poi vi farò rivedere sul collo comunque perché così eh, rimane più semplice lavorato su una maglia eh, più visibile ecco e lavoro in questo modo per uh, 4 5 6 giri quanti uh, io mh, ne voglio fare quindi quanto voglio alto il mio bordo per fare venire questo risultato ecco qua vedete ho questa finta costa la faccio vedere meglio sulla rifinitura del collo io vado avanti a fare il mio polsino e eh, ci rivediamo appunto per la rifinitura del collo per la rifinitura del collo della nostra maglia dobbiamo innanzitutto andare a fare tutto un giro di maglia bassa quindi ci infiliamo io prediligo sempre una maglia prima dell'angolino ci infiliamo e in questo caso io lavoro anche tra le maglie così mi viene più comodo ci infiliamo tra una maglia e l'altra faccio una maglia bassa e due catenelle andrò adesso a nascondere la codina quindi andiamo a lavorare tutte le maglie in questo modo quindi nel foro una maglia sulle maglie una maglia scusate sono fuori sulle maglie una maglia nel foro una maglia sulle maglie una maglia stiamo andando a togliere i fori quindi andiamo a fare tutto un giro di maglie alte e poi continueremo con il bordo finta costa ecco qui io ho riempito tutto questo giro mi raccomando come me lavorate tra le maglie quindi nello spazietto ci lavorate in mezzo e poi vi spostate tra la maglia successiva e quella dopo. Quindi lavorate tutte le maglie tra le maglie facendo una sola maglia in ogni spazietto. In questo modo noi apportiamo già delle diminuzioni. Quindi il collo vedete che sta diventando tondeggiante e poi diventerà ancora più tondeggiante nel giro successivo, che eh, si fa in questo modo. Allora, partiamo sempre con una catenella e una maglia bassa più due eh, catenelle per la prima maglia e questa la consideriamo eh, in costa, scusate, in costa a rilievo davanti. Ora andiamo a farne una a rilievo dietro. A rilievo dietro cosa si fa? Si passa tra la maglia appena lavorata da dietro si passa davanti alla maglia a fianco in questo modo si estrae l'uncinetto sempre da dietro e si finalizza la maglia la prossima davanti quindi l'uncinetto sarà sul davanti del lavoro passerà dietro alla maglia in questo modo e finalizziamo la maglia alta vi faccio vedere di nuovo quella dietro in pratica passiamo in questo modo da dietro così ve lo faccio vedere da dietro e in questo modo una davanti e una dietro così vedete questo è quello che si vede da dietro in questo modo una davanti e una dietro in questo modo fate tutto il giro in questo modo nel giro successivo dovrete lavorare così come si presentano le maglie quindi la maglia rilievo davanti la maglia rilievo dietro la maglia davanti la maglia dietro e così per quanti giri voi desiderate in questo modo andremo a fare il nostro collo con il bordino esattamente come l'abbiamo fatto sul fondo della mani della maglia io l'ho già fatto per farvi vedere come viene vedete e rimane anche un po elastichino quindi è una finta costa e come l'ho fatto sul bordino della manica che io ho già fatto vedete in questo modo quindi dovete semplicemente fare eh, questo punto finta costa con la lavorazione costa davanti e costa dietro ci vediamo alla termine della lavorazione dove vi farò vedere la maglia di nuovo finita e dove ci saranno i saluti.